Ah, sì. eccoci oggi un'altra bella avventura. Seguitemi, che qui siamo in un posto dove negli anni 60-70 si facevano delle feste, i signoroni della zona mi hanno raccontato così. È un'avventura eccezionale! Uh! Poi tra l'altro... Qui ho la nuova pala da provare, bella, e il mio fidato Golden Mask GM1. Adesso lo accendo. asca telescopica di carbonio. Ecco, nell'altro video che ho fatto al mare mi avete mandato dei messaggi e chiesto delle cose molto importanti la differenza fra le bobine che in tanti chiamano piastra sbagliando si chiamano bobine la differenza fra bobine grandi e bobine piccola allora io ogni tanto se avete delle domande da fare sono le benvenute che io vi rispondo volentieri perché vendo i metal detector da 27 anni e li conosco bene qual è la differenza fra le bobine grandi e le bobine piccole allora se uno va in ricerca di monete medio-grandi o grandi, o oggetti ancora più grandi, tipo militaria, la bobina grande è più utile. Tipo questa è già una bobina professionale di 11x13, 13, 11 pollici per 13 pollici vuol dire che è circa 27 cm x 33 cm. Ed ha la massima potenza e le massime prestazioni. Quando è che si usa la bobina più piccola? La bobina più piccola che può essere una 7 pollici o una 8 o una 9 pollici. Quale va bene? Va bene se uno fa la ricerca di oggetti piccolini tipo anellini, tipo catenine. Più la bobina è piccola e è più sensibile agli oggetti piccoli. Però naturalmente è meno potente per le monete e gli oggetti grandi. Allora, l'apparecchio è pronto, lo accendiamo e adesso venite con me. Venite con me che andiamo a cercare gli oggetti degli anni 60-70, vediamo cosa ci può essere, perché saranno sicuramente passati in tanti, vediamo cosa ci può essere, accendo l'apparecchio, display grafico, il display grafico è molto importante averlo perché indica più o meno, grazie alle piramidine e ai raster di frequenze che dà, Indica e dà molto aiuto su cosa potrebbe esserci sottoterra. Qui è già regolato, è già stabile. Discriminazione la tengo poco oltre il ferro, sensibilità la tengo quasi al massimo, ma non troppo. Volume del ferro basso 1 o 2, volume generale al massimo. Bene, andiamo come dicevo sempre razzo terra poi vediamo cosa ci potrà essere questo è un posticino guarda cameraman che bel posticino che c'è C'è qualcosa? Speriamo che sia in superficie Beh cosa c'è? Ecco, vieni a vedere cameraman. Vedi il display? Prova, aspettate che provo ad andare un po' giù. Il display segna lungo tutto quanto segna lungo tutto quanto il quadrante. Perciò vuol dire che è ferraccio, allora non sto neanche dietro a scavare, potrebbe essere una della ruggine. vado piano così sento meglio i suoni sentite come stabile questo golden mask EM1 io lo odoro perché lavoro molto bene non costa tanto, sui 240 euro e ha tante funzioni e display grafico, se la cava bene, come potente. Questo è un bel suono. Vediamo. Eh, va bene questa pala qui facciamo la divisione a me piace centrare col metal detector pinpoint per ora non sento il bisogno di utilizzarli Cos'è? Ah, stagnola. No, è stagnolo. Chiudiamo i bocchi. Oh, qui mi dà un suono, eh? Un suono molto molto molto basso! Senti fa tac-tac! Sì! Aspetta un po' che proviamo a guardarci per sicurezza! Eh, quando i suoni è un suono che sembra molto profondo! Vediamo! Sempre fa tac-tac-tac-tac Ma cosa ci sarà? Ci sarà roba piccola Infatti il display mi segna ferro, mi segna ferro, però fa una bella piramide, pur essendo ferro, fa una bella piramide, può darsi che sia una cosa arrotondata. Aspetta mo, allora in questo caso qui, se io voglio rilevare anche il ferro, perché sembra una cosa arrotondata facendo una piramide stretta, abbasso la discriminazione, e poi ripasso. Oppa là! Vedi, abbassando la discriminazione si vede il display grafico e adesso segna. Eh, L'esperienza ci aiuta. Ma cosa ci sarà qua? Cosa c'è? Cosa c'è? Che suspense! Siamo in suspense! Ah, deve essere lì vedi deve essere qui per forza vediamo è ancora lì! Ma cosa c'è? Qui c'è tanta curiosità per vedere cosa ci può essere. Vediamo se l'abbiamo tolto: l'oggettino. Qui c'è un suono Oh, vedo qualcosa, eh! Cosa vedi? <ride> Fa vedere! <ride> Ma pensa a te! Ma guarda, guarda quanto lo sente potente! Guarda quanto lo sente potente un oggettino così piccolo! Fatta roba! No bello, ma che cos'è? Oh ma questo è un orologetto degli anni 60. Mettiamola a fuoco, mettiamolo a fuoco. Ma pensa fuoco. che fosse forse di una, di una donzella? Oddio, donzella, non so mica se è ancora donzella. Sarà di una donzella, questo si vede che era di una donzella e l'ha perso. Sfortunatamente l'ha perso. Magari è venuto col suo ragazzo a questa festa dove mangiavano. C'erano le, le tavole tutte belle imbandite. Che spettacolo! Bello! Oh, ma abbiamo scavato. Eh. Addirittura ho sentito un suono minimo guardando sul display che era un triangolino buono, anche pur segnando ferro. Infatti, è ferro e abbiamo fatto bene a guardare la suonata perché l'imprevisto. È sempre all'aguato e guarda qua cosa abbiamo trovato. <ride> Bene, chiudiamo il buco e poi andiamo avanti per la ricerca. Allora, adesso rimetto la discriminazione perché se vado in giro al metal con la grande potenza e sensibilità che ha lo strumento dopo suonerebbe a tanta roba guardo comunque i segnali bassi guardo se sono dal display grafico guardo se sono oggetti buoni probabili io vado piano e tengo la bobina raso terra al terreno così più scabassa e più va a fondo. Comunque visto Cameron che potenza che ha, un oggettino che lo senta eh? 30 centimetri Scherza mica. Oh, ostia, questo qui suona bene. Oh Aspetta mo, eh. Aspetta che mi faccio dalla larga. Vedi, ai lati non suona. Io mi alzo per trovare il punto mediano. Qui non suona, qui non suona, qui non suona. Ecco, è proprio qui in centro. Ah, Vediamo cosa ci riserva la sorte, la fortuna. Eh? Vediamo. Però bella sta palla qui funziona bene oh, aspetta che guardiamo cosa ci sarà qui cosa ci sarà qua eh? cosa ci sarà ci guardiamo cosa ci sarà qua per me secondo me secondo me c'è una moneta beh Betta, fa vedere no ma pensa sì, te ma lo volevo trovare con cercametalli l'hai già visto va eh, bene cio, che, era qui. Va bene che c'hai la vista buona ma fa vedere che cos'è Bello, bello, bello, bello. Aspetta che metta a fuoco. Un bel, una bella medaglietta votiva, devozionale. Una bella medaglietta votiva, devozionale. Non ho voglia di mettere a fuoco, aspetta che metta a fuoco. Possiamo oh, metterci a fuoco. la mano dietro? Ecco. Oh, questa è una bellissima votiva devozionale degli anni 70. Valore? cento euro 100 euro ha un valore inestimabile perché è devozionale è una votiva che non se ne trovano abbiamo avuto la fortuna di trovarne una che spettacolo bene dai adesso andiamo avanti taglia e rimonta il video è già due orette che siamo in giro richiudiamo il nostro buco Chiudete sempre i buchi che dobbiamo essere ambasciatori del e del pulito e dell'ordine. Tenete dietro il badile perché altrimenti se lo tenete vicino vedete che fa delle false suonate e suona il vadile. qui fa clock clock. Allora, qui fa clock clock. Però prima il display grafico a fare clock clock mi diceva la piramidina buona unica, qui invece mi fa tante piramidine segno che è ruggine. Vedi, anche qui è a cavallo del buco, cioè vuol dire che è mezzo ferro, perché mi segna nella banda del ferro sinistra, e la piramide un po' sfarastagliata. Io sarei indeciso a scavare.